Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi iniziamo l'avventura, cerchiamo di recuperare il materiale legno per cercare di fare una serra secondo le mie esigenze che andrà qui al posto di questo casino. Quindi poi dovrò sbaraccare tutto, la serra sarà circa 3 metri per 3, verrà coperta poi con del nylon apposta per serra, utilizzerò questa canalina se riesco per raccogliere l'acqua piovana che scende giù dalla serra e voglio farlo con materiale di recupero. Ho altre tavole di là mi erano servite quest'estate e vediamo fin dove arriviamo ma man mano che vado avanti vi tengo vi faccio vedere poi il procedimento era più facile certo andare a comprare il materiale qualcosa dovrò andarlo a prendere perché la voglio fare di legno? la voglio fare di legno perché quelle che ho acquistato per il video dell'anno scorso dove parlavo dove parlavo del, degli agrumi in serra purtroppo col primo colpo di vento è troppo delicata per, me, per casa mia non va bene se voi avete una zona riparata va benissimo ma soltanto per, per come sono messo io qui mi arrivano certe folate di vento che porta via tutto ha spaccato completamente la struttura allora la faccio secondo le mie esigenze la faccio in legno un pochino più robusto e magari qualche anno mi dura Dal momento che ci sono i chiodi sulle tavole, perderei troppo tempo a toglierli uno per uno. Semplicemente li taglio, li taglio via. Come avete visto, questo legno è molto morbido, perché ha preso pioggia, che ho avuto per qualche giorno, era all'aperto. Non so se è un bene o un male, ma comunque qualcuna si è rotta, pazienza. Mi raccomando, se dovete fare questo lavoro, sempre guanti e occhiali, guanti magari migliori dei miei. Le pulisco tutte, anche se poi non le utilizzerò tutte quante. Mi posso permettere un consiglio, soprattutto sui dischi. Questo è di medio-bassa qualità, centro commerciale, ma non è proprio la base, base, base. Meglio non risparmiare sui dischi. Poi più attenti avranno visto che ho tolto la protezione da flessibile. Anche questo non si fa, non copiate, tenetelo. Io avevo fatto un lavoro per cui dovevo toglierlo, poi non l'ho più rimontato. Qui ho delle tavole che avevo usato quest'estate per fare una gettata di calcestruzzo per fare la parte recintata del mio cane, quindi poi le recuperate. Sono a circa 2 metri, a me servono da 3, me ne servono 6, 6 pezzi da 3 metri. Quindi adesso dovrò costruirle da 3 metri facendo delle aggiunte. Non è un lavoro bellissimo, ma in qualche modo facciamo e cerchiamo di farlo abbastanza robusto dai per aiutarmi nelle varie operazioni di taglio oltre alla sega manuale mi aiuterò con questa troncatrice che avevo comprato qualche anno fa a lobby adesso è sporca non guardatela con la lama originale questa ha tagliato 4-500 quintali di legna di quella piccolina ovviamente che mi è servita in questi anni ora la uso un po' meno però vi assicuro che il suo lavoro lo fa veramente bene ci metto un po' di svitolo che qua! per la sua sicurezza Vedete? Con la leva, se, se non premo la leva questa plastica non, non scende, quindi è perfettamente a norma. Adesso devo mettere soltanto un po' di svitolo qui perché ho preso un po' di acqua, anzi un po' di umidità in realtà perché è sempre stata al coperto. Ora devo cercare di sfruttare al meglio il materiale che ho. Ok, ho fatto sei tavole, che sono quelle che mi servono per fare le parti laterali, da 3 metri. Adesso preparo un po' di tavole per poi fare l'aggiunta. Allora, adesso dobbiamo capire quanto farla alta, in base al materiale che abbiamo. Minimo minimo 1,82 metri se no ci sbatto la testa se non mi basta qualcosa andrò a comprare 2,08 metri ne ho due come hanno detto mi servono almeno un paio di tavole allora ho preparato questi assi sono 1,97 metri sporgo poco sopra la grondaia qua e di là e questo spazio è regolare quindi parto da una parete e poi mano a mano costruisco il resto adesso tra questo asse qui e quell'asse lì, metterò due assi da 3 metri, uno sopra e uno sotto, a metà anzi, così da rinforzarlo. Le assi le ho tutte rinforzate sia da una parte che dall'altra, perché tiene meglio. Ecco, mi mancava l'aiutante in effetti. Quindi dicevo, questa è la parete, quella laterale, che va verso il mio capanno, quello colorato di verde, Ok, adesso in base alla profondità di quella parte lì sposto la parete perché questo è un parallelepipedo, non è un quadrato. Mi interessava che la parte alta finisse sopra la canalina, qui verranno poi le travi di sostegno che devo per forza acquistare perché sennò non ne esco. Bene, vado avanti con le altre. Alla fine... Qui sono circa due metri e mezzo, non sono tre metri, quindi mi tengo un pochino più stretto, ora sposto, faccio un po' d'ordine e vado avanti. Preparo la seconda parete, quella laterale, questa è leggermente più alta dell'altra, così che posso avere un po' di pendenza. Bene, qua a destra ho posizionato la parete di destra, l'ho messa a filo della parete, a filo della rete dove finisce la, la parete quindi questa di sinistra la posizionerò di conseguenza di fronte. Lì adesso metterò le due tavole in modo tale che queste ovviamente stiano così. Questa parete qui, questo spigolo qui è più basso rispetto a quello di una quindicina di centimetri in modo tale poi che farò il tetto spiovente e recupererò l'acqua piovana in questa piccola grondaia. Dall'altra parte poi metterò un bidone da 1000 litri così che la prossima estate abbiamo l'acqua qui per la serra, per il giardino, per quello che ci serve. Bene, ecco il risultato di queste 4 ore di lavoro. Ho fatto le tre pareti, come vedete ho dato un po' di pendenza da quella parte, per così far defluire l'acqua, come vi dicevo, sulla grondaia. Ora devo fare la quarta parete. Bene, siamo al secondo giorno di lavoro, vi, vi aggiorno un attimino sugli sviluppi. Ho rinforzato gli spigoli, lì dove comunque c'era soltanto una vite, non poteva tenere, così tiene molto meglio. E adesso ogni 60 cm di distanza metto su un supporto alla stessa altezza di questa trave qua, esce fuori di 6 cm su cui poi appoggerò la trave del tetto che andrà a finire lì quindi dovrei rispettare la, la pendenza adesso poi ne metto una e controllo se c'è una pendenza adeguata perché qua purtroppo il pavimento in pendenza è stato costruito così e quindi devo compensare pendenza è adeguata, è più che sufficiente per far scorrere l'acqua, vedete, perfetto, adesso taglio le, le travi a misura e vado avanti col lavoro, uno nei 60 cm. Visto da sopra, questo è il tetto praticamente finito con la giusta inclinazione, sono cinque tavole più una laggiù, distanziate una dall'altra di circa 48-49 cm. Se siamo bravi a tirare bene il telo si formeranno pochissime pozze di acqua, e conche, comunque si formeranno comunque perché non c'è molta, molta alternativa visto come è fatto, però va bene, dai con l'inclinazione poi comunque lo butterà là sopra, che c'è la grondaia del, del mio capanno, adesso le do una pulita. Ora lo rinforzo, vedo quali sono i punti critici e poi vado a comprare il telo, anzi il, il nylon, quello apposta per serre, e continuiamo l'opera. Questa è la serra praticamente finita, questa è la struttura in legno come avete seguito fino adesso, sono circa, ricapitolo, sono circa 3 metri per 2,5 metri, e mezzo, poi qui una sorta di parallelepipedo, si stringe un attimino a circa 2,15-2,10. Adesso piano piano stenderò il telo, partirò da lì. Ah, notate i guanti nuovi, quindi oggi è una gran bella giornata rispetto a quelli dei primi minuti del video. Allora stenderò il telo, e poi qui ci studieremo un, un ingresso con, con il telo, dobbiamo capire come dobbiamo fare. Adesso sento mia moglie, e poi qui abbiamo. La porta che è brutta come la fame, però ci serve perché quando arriva il vento questa isola la serra appunto dalla tempesta che periodicamente qui arriva e che ha distrutto fino adesso due serre. Vado avanti quei lavori, metto sul nylon, poi vi faccio vedere come lo fisso. l'aiuto di mia moglie perché sennò no io non, non me ne uscivo con sto nylon adesso lo stiamo tagliando, parti in più sta cominciando a prendere forma adesso lo devo fissare come ho fissato questi Beh, piano piano manca ancora qualche pezzo di nylon perché dobbiamo fare un'entrata qui ho comprato il nastro calamitato vediamo se la mia idea è giusta il ricambio dell'aria all'interno ho fatto una finestra semplici quattro tavole di legno le ho ricavate da, dagli assi grandi che avevo comprato le ho tagliati piano piano col seghetto alternativo e con una cerniera questa è la basculante adesso poi ci metterò i fermi non ho più plexi in casa peccato perché era sarebbe stato bello ci metterò il doppio nylon e lo fermerò con le bacchette di legno anche queste ricavate da delle perline, le ho tagliate a misura e eh, questo mi ha portato via 3-4 ore di lavoro però dai mi serviva un ricambio d'aria all'interno perché sennò si fa troppa condensa Per fissare il nylon sulla struttura utilizzerò queste tavolette di legno. Ecco, così lo fermerò senza eh, dover rovinare ulteriormente il nylon, quindi alla fine ci saranno soltanto due buchetti. E poi da qui, una volta fissato, potrò cominciare a tirarlo dall'altra parte. Le parti in più, onestamente, non le voglio tagliare perché sennò poi mi restano delle zone scoperte, quindi le piegherò alla belle meglio. Soprattutto verso l'interno e poi le fermeremo con i vasi stessi. Ho acquistato questa banda magnetica, finalmente arrivata. Adesso vediamo un po'. Se funziona come dico io, tagliandola in due si attacca da una parte all'altra... Bene, se no dovrò metterci una barra di metallo da una parte e vedere come va. Questa l'ho pagata intorno ai 10-11 euro, poi vi dico il prezzo. Se si attacca una sull'altra... Molto... Sì, si attacca ma non è una gran presa, eh. Adesso provo a dividerla, siccome sono 3 metri, un metro e mezzo lo attacco sull'asse di legno e un metro e mezzo lo attacco sulla tenda. Probabilmente nell'interezza poi attacca un po' meno, eh. vedo che non tiene, un po' di attacco, un po' di colla a caldo, adesso andiamo. Non riesco a andare dritto, ma neanche. Andate un po', niente questa qui. Vedete? Si entra e viene agganciata da sola. Devo drizzare la parte sotto che sono andato leggermente storto. Eh, tutto sommato va abbastanza bene. Vediamo quanto tiene. Manca ancora una cosa per finire la serra. Adesso la prendo, la monto vi faccio vedere. Ed ecco quello che mancava per finire la serra. <ride> Questa è mia moglie, che ringrazio. Dai! Siamo a buon punto praticamente si entra e dentro abbiamo già qualcosa chiuso la finestra ah, adesso volevo mettere quei termometri digitali che ho utilizzato l'anno scorso per riscaldare la mini serra che era questa qui col telo questi sono i primi vasi ne arriveranno altri questi adesso comincio a lavorarci e voglio fare qualche esperimento qui in serra per, per l'inverno Andiamo la chiusura da dentro, perfetto, non è ovviamente chiusura a stagna ma ci possiamo accontentare, Dai. Bene, il montaggio di questa serra è terminato, potevo farla meglio? Sicuramente sì, è una cosa che ho abbozzato anch'io per la prima volta, le cose da migliorare sono molte però finché non faccio gli errori non posso capire dov'è che sbaglio. Io intanto ringrazio chi di voi, mi ha dato dei consigli su Instagram e su, su Facebook. Qualcuno l'ho messo in atto, qualcuno dovrò ancora farlo, soprattutto per il tetto devo capire se e come rinforzarlo. Comunque, eh, per adesso sono soddisfatto di quello che, che ho fatto e speriamo che sia funzionale per questo inverno. Qui dentro poi, come vi dicevo, verrà il semenzaio, quindi una serra nella serra e quello lo riscalderò. Adesso sono, mi sto già informando su come riscaldarlo. Spesa totale di questa serra circa... Un centinaio di euro, compreso il telo, che è stata la spesa maggiore, perché solo il telo l'ho pagato circa 50 euro. Ho comprato sei assi da 4 metri a 4,50 euro l'uno e poi li ho recuperati, qualcosa ho recuperato dal, dai bancali, come avete visto. Le viti le ho pagate in circa 10 euro e alla fine si dà in un centinaio di euro più 4-5 giorni di lavoro non completi perché ha piovuto nel frattempo. E quindi ho dovuto lavorare anche così a spizzichi e bocconi, come si suol dire se vi può essere di aiuto questo video sono contento magari di spunto ecco qualcosa qualche idea vi potrebbe essere utile la serra è finita da qualche giorno nel frattempo vi faccio vedere che l'ho un po arredata quindi qui ho messo i peperoni quelli di mia mamma che stanno maturando peperoncini altri peperoni quelli dell'orto ne seguiranno altri li toglierò dall'orto li metterò qui nei vasi grandi che devo acquistare un po di insalate che ho trapiantato l'altro giorno guardate che belle come sono riprese qui è una semina di quest'estate, non so cosa sono e quindi aspetto che vengano fuori. Qui volevo mettere qualcos'altro, adesso vediamo, mi ingegno perché ho molti semi, non li ho messi nell'orto, è tutta una prova, un esperimento, voglio vedere come va quest'anno così che l'anno prossimo posso organizzarmi meglio vi ringrazio per essere stati con me, è stato un video molto molto lungo mi dispiace per questo, io non amo i nuovi video lunghi non ho voluto dividerlo in due ho atteso un po' per farlo uscire perché il montaggio mi ha richiesto l'elaborazione di circa 100 giga di video come avrete notato non sono un professionista delle riprese video quindi mi dispiace per questo, io faccio quello che posso e mi diverto a farlo, finché mi diverto lo faccio quando non mi divertirò più chiudo il canale <ride> ok, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo se riesco